In questo terzo video studieremo le impostazioni della stanza. Questa è una stanza eh, fra i, le scene che vengono offerte da Mozilla Cubs, fra quelle che mi piacciono di più. È una specie di cupola colorata, allegra e ariosa. Io l'ho usata con gli studenti durante la scuola di stanza della scorsa primavera per permettere i lavori di gruppo. Infatti vedete che l'ho allestita con quattro punti di lavoro. Se io sposto il cursore su questo documento che eh, si vede poco da lontano e clicco il tasto destro ecco che il documento si avvicina e io sono in grado di leggerlo giusto per capire anche un poco come ci si muove. Allora le impostazioni della stanza si vedono eh, dove ci sono le tre righe qua il famoso sandwich si chiama. Allora se clicco vedo Cosa, cosa posso fare quindi vediamo una sezione su di me una sezione sulla stanza e poi uno strumento più delle altre cose che insomma riguardano più sono più avanzate riguardano più eh, tutto l'ecosistema di mozilla hubs andiamo a vedere le cose di base allora imposta il nome e l'avatar se io clicco qua trovo il mio nome trovo l'avatar posso cambiarmi il nome posso scegliere un altro avatar che poi accetterò per chiudere questa finestra di lavoro clicco sulla X, eh, le stanze preferite sono quelle che abbiamo già visto, le preferenze della stanza sono dei controlli un poco più avanzati, Ecco, questi per esempio riguardano l'audio, poi ci sono i controlli del movimento e poi ci sono vari controlli di vario tipo. Questi non sto a descriverli tutti perché potete guardarveli da soli. Vorrei solo attirare l'attenzione su uno dei controlli che è questo, quello della velocità della rotazione. Come avete visto se ci ruotiamo tramite i tasti Q e E la rotazione avviene a scatti e noi qua possiamo eh, controllare eh, l'ampiezza di questi scatti ecco la volta scorsa abbiamo visto che mi muovevo a, con uno scatto scatti successivi di 45 gradi che sono parecchi danno una sensazione proprio di movimento poco naturale quindi io posso tranquillamente abbassare il numero dei gradi di spostamento andiamo a controllare se funziona quindi adesso clicco sul tasto E e mi sposto in modo molto più naturale come vedete non 45 gradi alla volta. Torniamo nelle impostazioni e andiamo nella eh, sezione che riguarda la stanza. Scegli una scena io posso cambiare questa scena portandomi dietro gli oggetti nel senso che eh, sono sempre nella mia stanza ma posso cambiare quello che io vedo all'interno della mia stanza intorno a me. Gli oggetti mi seguono ma chiaramente non, si, eh, non sono adatti a un'altra geometria spaziale e quindi spesso vanno, se, se noi modifichiamo la scena di una stanza, gli oggetti che qui sono appuntati per essere permanenti ci seguono perché la stanza rimane sempre la stanza, è solo la scena che manca, però si, vanno a conficcarsi nei muri, nelle finestre, negli alberi ovunque. Quindi non lo farò. Eh, vi mostro solamente che cliccando qua io posso andare a scegliere fra un grandissimo numero di diverse scene. Ecco, e fra le quali posso anche scegliere le scene costruite da me perché, questo, eh, perché Mozilla Hubs ha anche un editor. Chiudiamo questa finestra e torniamo nella nostra eh, stanza. Le impostazioni della stanza sono un luogo importantissimo. Questo è il nome della stanza, non della scena della stanza. Qui ho messo una descrizione giusto per riempire il campo. Room size indica il numero delle persone che possono entrare nella stanza. Ora nella mia esperienza eh, non sono mai riuscita a entrare 25 persone tutte assieme. 25, il numero 25 che è il numero di default, diciamo così che ci dà una certa sicurezza che le 17-18 persone che di solito entrano non siano sputtate fuori. In teoria si può andare avanti fino a 50 ma vi dico che è assolutamente inutile. Poi la capienza di una stanza dipende anche da quanto pesante la stanza è, cioè da quanti oggetti contiene. Bisogna sempre tenere presente che Mozilla Hubs è visibile, le stanze di Mozilla Hubs sono visibili anche da cellulare e da tablet. Però più oggetti noi aggiungiamo alla nostra stanza, più diventa difficile poter veramente utilizzare un cellulare o un tablet per vedere per entrare nella stanza. L'accesso alla stanza si può fare tramite un link. Un link in realtà abbiamo la possibilità o di condividere eh, eh, l'indirizzo web della stanza cioè il link per fare entrare i nostri ospiti oppure eh, creare un link che, si, eh, che ha una scadenza ecco questo è molto interessante perché eh, eh, alza il livello di protezione ed è particolarmente eh, interessante se si usano queste stanze nella scuola primaria o secondaria di primo grado. Quindi si può condividere un link in un luogo abbastanza accessibile oppure si può eh, gestire un codice che viene inviato solo alle persone che noi vogliamo fare entrare. E I permessi della stanza sono anche importantissimi, e ve li leggo velocemente, creare e spostare gli oggetti, creare delle, delle macchine fotografiche o telecamere, appuntare gli oggetti, creare dei disegni perché c'è uno strumento penna molto rudimentale, ehm, mettere, permettere il volo e, creare, eh, cioè, e usare gli emoji. E dopo ogni cambiamento bisogna naturalmente cliccare apply per confermare gli emoji. Rimaniamo sugli emoji. Se io eh, schiaccio la barra spaziatrice sulla mia tastiera, appaiono gli emoji. Questi sono una, diciamo così, un altro strumento di socializzazione. Per battere le mani, basta che io clicchi. Eh, qua sul, sull'icona delle mani e compaiono a tutti i battiti delle mani e lo stesso le altre cose. Eh? Adesso mollo la barra spaziatrice e i miei emoji spariscono. Vediamo ancora cosa c'è. Close room serve per eh, cancellare la stanza eh, stanza e informazioni sulle scene, questa scena si chiama eh outdoor dome e eh, noi potremmo andare anche avanti e, però io in questa in quest occasione non vado perché eh, non farei altro che complicare creare della confusione. Andiamo avanti nella nuova stanza se noi vogliamo abbandonare questa stanza senza uscire dal programma e rientrare di nuovo semplicemente possiamo passare da New Room, ci arriva un segnale, un avviso che ci dice che creare una nuova stanza eh, ci farà abbandonare questa, quindi e chiede conferma, ma noi non vogliamo abbandonare la stanza ecco l'ultimo strumento è questo modalità eh, telecamera se io clicco oh, è venuto fuori questo avviso ora stiamo trasmettendo alla lobby cliccare qua questo per uscire cosa intendo mettiamo che io abbia in una, in una classe 25 allievi i primi 18, 16, 17, volendo essere realistici, riescono a entrare, gli altri si fermano nella camera di attesa, la lobby che abbiamo visto nel primo video. Si fermano là e non riescono a entrare perché eh, la piattaforma, insomma la stanza non tollera un maggior peso di quello che c'è. E sono tagliati fuori? No, non sono tagliati fuori perché se io abilito questa modalità telecamera e poi mi sposto, chi è nella lobby vedrà esattamente quello che vedo io. È un modo per coinvolgere le persone che per un motivo o un altro eh, non hanno potuto eh, entrare nella, nella stanza. Penso che per oggi sia stata già una buona carrellata e quindi mi fermo qua.